Con questo video cercherò di dimostrare qual è l'unico modo salutare per perdere peso. Nella popolazione generale due persone su tre sono in sovrappeso o obese. Contrariamente a quello che molti pensano, i carboidrati sono un baluardo che ci permette di prevenire e trattare l'obesità. A condizione che siano carboidrati naturali presenti in pasta, riso, pane, legumi, patate e frutta. La comunità scientifica ha stabilito che i carboidrati devono rappresentare la quota più importante delle calorie che l'uomo assume durante la giornata, bene il 55% del totale, i grassi il 30% e le proteine il 10-15%. Possiamo rappresentarlo graficamente in questo modo. Oppure con una torta in cui in giallo si evidenziano le calorie giornaliere da carboidrati, in grigio le calorie da grassi e in arancione le calorie da proteine. Ma non solo! Esperti a livello mondiale indicano che per contrastare l'obesità bisogna addirittura aumentare la quota di carboidrati da un 55% delle calorie a un 65%, riducendo la quota dei grassi da un 30% ad un 20%. Questa vignetta mostra due personaggi che si alimentano in maniera diversa. Quello a sinistra è un africano, ma potrebbe essere un italiano che viveva nel sud Italia negli anni 50 e quindi che seguiva la dieta mediterranea. Quella a destra è un tipico americano che mangia un fast food. Se ad esempio entrambi introducessero 2000 kcal, mangiando cibi semplici non elaborati nell'industria alimentare, saranno necessari 3 kg di cibo per l'africano a sinistra e solo 7 etti per l'americano. Cosa significano 3 kg di cibo? Tanta frutta, tanta verdura, riso e piselli, pasta e fagioli. Minestra di verdura, pasta. La pasta quando è cotta si gonfia notevolmente di acqua e quindi diluisce il suo contenuto calorico. 100 grammi di pasta da cucinare, dopo la cottura diventano 250 grammi. Anche i legumi sono un ottimo gruppo alimentare con pochissime calorie e ricchi di fibra. Oppure meglio ancora, possiamo abbinare i due, pasta e legumi. Abbassiamo la quantità di pasta, portandola in questo caso da 180 grammi e l'equivalente di 20 grammi lo sostituiamo con dei legumi. Dobbiamo cercare di mangiare alimenti semplici poco elaborati dall'industria alimentare, come questo africano sulla sinistra, ed evitare di mangiare come fanno gli americani, che utilizzano spesso i fast food. Perché l'americano in fast food riesce ad assimilare 2000 kcal con soli satetti di cibo? Perché ha alimenti molto elaborati e quindi con tanti grassi e zuccheri semplici aggiunti. I grassi rappresentano il macronutriente più calorico nella dieta, più grassi ci sono in un cibo più calorie ha, a parità di peso. Guardiamo cosa succede con le patate, che di per sé hanno poche calorie. Quando vengono manipolate dall'industria alimentare, da 70 kcal si passa a 550, cioè 8 volte di più. Due etti di patatine corrispondono a tre piatti di pasta, che corrispondono a circa 750 grammi. Quindi, concludendo, un'alimentazione ideale per contrastare l'obesità deve contenere una grande quantità di carboidrati complessi, sotto forma di cibo semplice. Così facendo abbiamo pochi grassi e tanta fibra, gli elementi ideali sono pasta, riso, pane, legumi come fagioli, piselli, lenticchie, e ceci. Quindi è bene mangiare come il personaggio a sinistra della vignetta, grandi volumi di cibo che ci saziano con poche calorie all'interno.